Maldaria è un progetto nato dal basso, dalla cittadinanza, eh, da una serie di associazioni e cittadini che hanno sentito l'esigenza di dover capire l'area che respiriamo. È nato nel 2017, ha raggruppato un po' di persone interessate a partecipare attivamente. È stato uno dei progetti di Citizen Science. Eh, Seguito, eh, che ha seguito quelli di Torino, Bologna, Brescia, che facevano la stessa cosa, cittadini che si sono riuniti per cercare di provare a cambiare qualcosa, o farsi sentire, eh, far sentire la propria voce. La campagna Maldaria ha utilizzato delle banali provette. 60 60 provette, quindi sono stati 60 i cittadini che hanno aderito in maniera del tutto autonoma e che hanno partecipato attivamente perché hanno installato la provetta proprio sul balcone, sul balcone di casa, è stata esposta un mese, e dopodiché dopo un mese di rilevazione sono state mandate le provette al laboratorio analisi che con opportuni calcoli eh, hanno tirato fuori e stabilito i dati poi di effettiva misurazione di quello che c'era all'interno, ogni provetta era eh, numerata eh, per cui si poteva risalire esattamente al punto in cui era stata installata, è stato eh, rilevato il biossido di azoto, quindi era traffico veicolare, esclusivamente traffico veicolare, e i dati per, certe, per certi versi sono anche sorprendenti per cui sì, si vede chiaramente l'incidenza del traffico veicolare dei picchi di aumento in determinati punti in determinate zone anche a seguito delle confronti e comparazioni con la, le centraline dell'ARPA che misurano e monitorano i dati costantemente. Il progetto comunque continua e a breve ormai veramente a brevissimo usciremo con la campagna che riguarderà tutta la città Sarà, prevederà l'installazione di nuove centraline un pochino più elaborate sono centraline wifi che misurano i dati 20, h24 connesse al, appunto, al wifi e manderanno i dati a una piattaforma internazionale già esistente, un progetto dell'Università di Stoccarda, per cui a breve ci saranno tutti i dettagli e speriamo che la partecipazione sia altrettanto numerosa.